Ma noi dobbiamo fare. Oh! Ma che cazzo diavolo era? Ma ero le uffe, ero le uffe Era qualche testa del cazzo che mi sta a fare lo scherzo, Luca Ma che cazzo? Vabbè, allora...